che ci hanno già seguito nelle puntate precedenti e, e speriamo, insomma, lasciamo magari un po' il tempo a tutti di, di collegarsi, intanto così scambiamo due chiacchiere, intanto ti chiedo come hai passato questi giorni di, di questa Pasqua un po' insolita, anzi un po' tanto insolita, ma insomma spero che eh, tu sia stato in serenità insomma con, eh, con i tuoi cari. Beh, direi, direi di sì, nel senso, il tempo è stato molto carino, fortuna che c'è una terrazza dove prendere un po' di sole, un po' di carne alla brace, e, eh, e tra... tranquillità. Classica da <ride> mare Abbiamo parlato in questi giorni con te del mare, che io adoro, il mare è sempre bellissimo in questi giorni, com'è? Com'è il mare? Raccontaci. Ma io lo, lo, vedo, lo vedo di notte, perché ah. quando vado a... A portare la, la spazzatura, <ride> come vi butto un'occhiata perché è proprio lì sotto, è fantastico. Infatti, ieri Beh. sera con, con Giussi dicevamo chissà come sono contenti i gabbiani, <ride> le anatre che ci sono. Beh, pesce, lo dicono se la godranno si chiederanno il motivo e eh vabbè ogni tanto io, ci mettiamo un po da parte noi uomini che è difficile eh, sì. va bene dai allora intanto che aspettiamo le nostre amiche riprendiamo un po il discorso serio eh, che, che tu ci aiuti a portare avanti in queste in questi nostri appuntamenti in queste dirette online e il discorso, ecco, il nostro tema è rimanere accesi, quindi chiediamo a tutti di, di accendersi, di accendere eh, il proprio computer e di collegarsi con noi oggi per andare avanti in quel discorso che abbiamo già cominciato eh, la settimana scorsa e che tu hai già cominciato la settimana precedente, eh, appunto per eh, vedere di capire, insomma, un po in questo momento difficile, di dare un aiuto a tutte le estetiste che ci seguono e a tutti i professionisti del settore della bellezza che ci seguono, eh, come, insomma, affrontare al meglio questo momento e soprattutto come prepararsi anche poi per affrontare al meglio quando sarà il momento finalmente eh, di ricominciare. Eh, non, non, eh, non spendiamo parole su questo perché ogni giorno arriva un decreto nuovo e quindi insomma dobbiamo un po' ancora, eh, ahimè da quello che si è saputo oggi insomma aspettare, però eh, noi continuiamo insomma, a, a rimanere accesi come tu ci suggerisci e, e appunto a, a tenerci informati e a prepararci. Eh, la volta scorsa abbiamo parlato anche di stato emotivo, stato emozionale, eh, molto importante insomma in questo momento, eh, non solo informarsi ma insomma cercare anche eh, appunto di, di allenare il proprio sentire, il proprio stato d'animo per eh, anche per non abbattersi insomma, no? E per comunque eh, trovare poi tutte le, le risposte che serviranno e tutte le motivazioni che serviranno. In questo momento... In, quindi diciamo, l'importante è anche dare poi degli strumenti per, eh, per sapere esattamente, insomma, comunque per, eh, per, per essere sempre più eh, attenti a, a gestire nel modo migliore eh, la propria presenza magari sul web in questo periodo visto che l'unica cosa che possiamo fare è comunque per eh, gestire al meglio poi la propria attività e quindi il rapporto con i propri clienti e anche quando appunto si riuscirà di nuovo a um, a riaprire con tutte insomma le, eh, le indicazioni del caso che, che arriveranno e che verranno dalle quindi mh, a questo punto lascerei a te maurizio la parola per introdurci a un discorso magari appunto un po più tecnico eh, sempre riguardo al tema che abbiamo deciso di affrontare insieme a te che è quello del beauty personal branding grazie sabina grazie a te è un piacere sempre sentire le tue introduzioni. Eh, saluto tutte le, le, le estetiste che si sono collegate eh, un appuntamento al martedì a cui tengo molto perché ehm, come dicevo, 30 anni che lavoro con le estetiste e, e sono molto grato di tutto quello che hanno saputo darmi eh, perché quando fai il formatore non soltanto dai ma ricevi anche quindi è un momento di, di, di dare da parte mia e lo faccio molto volentieri e come dicevi tu, l'altra volta abbiamo parlato di, degli aspetti emozionali, perché è molto semplice, in questo momento noi dobbiamo fare i conti con quello che possiamo fare, ok? Eh, quello che possiamo fare è tenerci pronti a ripartire, ok? Quindi ehm, pronti a reagire, e quindi l'aspetto emozionale è molto importante, perché se, se sei motivato, se hai voglia, se hai forza, se ci credi, ehm, ce la puoi fare. È chiaro che non basta soltanto avere voglia, forza, energia, ma devi anche avere le idee chiare su cosa fare, avere un progetto, avere una, un, un, una modalità che ti aiuti. Quindi energia e anche tecnica. Quindi il Beauty Personal Branding, che è una, una disciplina di cui mi occupo da, da più di cinque anni, eh, è molto interessante da questo punto di vista. Um, qui, come al solito, ho delle slide che vi faccio vedere. Qui c'è una ragazza con la valigia e sotto c'è scritto «Sogna in grande perché i sogni piccoli non hanno potere». Questa è una frase che a me piace molto personalmente perché eh, ti rimette in contatto con quello che dicevamo l'altra volta. Non so se vi ricordate, parlavamo della carrozza. E nella carrozza c'è il nostro cuore, c'è il nostro cuore, eh, c'è la nostra anima e, è da lì che parte veramente la nostra forza se con la nostra anima, il nostro cuore riusciamo a comunicare la nostra mente attraverso Bambino Libero e poi, le emozioni poi vanno e quando le emozioni vanno nella direzione giusta la carrozza segue okay? eh, non a caso eh, psicologia, psico in greco vuol dire anima quindi la nostra anima è molto importante quindi è importante che noi impariamo a sognare di nuovo eh? sogna in grande perché sogni piccoli non hanno potere. È il momento di fare un progetto, di dire come voglio ripartire, da che cosa voglio ripartire. E parleremo di questo. Però per arrivare a costruire il nostro progetto, eh, faccio parecchi passi indietro per fare qualche ragionamento importante. Allora, il primo ragionamento che voglio fare con voi riguarda questa domanda. Ok? Perché è una domanda eh, che eh, l'estetista, è bene che si rivolgano, perché spesso vedo che le estetiste, avendo tanta passione nel lavoro, dimenticano un aspetto importante, cioè quello che non riguarda la parte pratica, ma riguarda la parte della comunicazione, perché ricordiamoci, l'estetista è un'imprenditrice, quindi l'estetista prima di avere una cliente sul lettino deve procurarsi una cliente sul lettino, quindi eh, l'aspetto imprenditoriale quindi di comunicazione, di marketing è molto importante. La frase dice, fate molta attenzione, qual è il tuo vero valore se gli altri non lo percepiscono? È una riflessione molto importante perché l'estetista spesso si perde proprio in questo aspetto, cioè non pensa a far percepire il suo valore. Eh, però il tuo vero valore non è dato dalle tue reali capacità, ma da quello che riesci a far percepire. Cioè, se tu sei molto brava, ma non riesci a far capire alle tue clienti, soprattutto ai tuoi potenziali clienti, vuol dire che eh, dal punto di vista pratico, è come se tu non lo fossi. Che importanza ha se tu sei brava, se nessuno lo sa? Ok, Una persona che è brava a scrivere, ma non scrive nessun libro. Oppure scrive un libro e non fa sapere a nessuno. Quindi, un aspetto importante che... Dobbiamo mettere a fuoco in questo periodo, proprio in questo periodo nel quale ci possiamo permettere di studiare, e parlo tutte le altre statistiche che mi seguono sul mio gruppo di Whatsapp e anche su, su, su Telegram, proprio quello di tirarci sulle maniche, io ce l'ho sempre <ride> slacciate perché sono sempre pronta a lavorare, tirarci sulle maniche e incominciare a lavorare su quello che in realtà non sappiamo fare bene. Un grande formatore, Anthony Robbins, diceva, if you can't, then you must. Se tu non puoi, allora fallo. Il nostro grande miglioramento non è nel continuare a fare cose che sappiamo fare bene, ma nel fare quelle cose che non sappiamo fare bene. E non le sappiamo fare bene perché facciamo poco. E facciamo poco perché probabilmente non ci piacciono. Quindi se vogliamo migliorare veramente, dobbiamo iniziare a fare le cose che ci piacciono meno, perché sono quelle che ci danno la più grande, il più grande salto di qualità, capite? Quindi fate bene attenzione a quello che vi dico, perché qua ci sono veramente dei grandi margini di miglioramento. Io vi vedo per esempio eh, sui social, eh, oppure vedo su, su, su YouTube, oppure qualche articolo, vedo che state dando da fare, questo mi piace molto. Io vorrei che vi desse da fare in una maniera più eh, azzeccata, migliore, più, più professionale diciamo, ok? Benissimo. Um, detto questo um, vi racconto una storia di questo signore qua non so se riuscite a vederlo questo signore si chiama tom peters ok signor tom peters nel 1997 eh, si rese conto che il mercato parliamo degli stati uniti stava cambiando e anche velocemente e allora nel ehm, diciamo, un articolo appunto nel 97, intitolato uh, The Brand Called You, cioè il brand chiama te, sei tu il brand, ok? Dove eh, metteva in evidenza eh, la reputazione e la credibilità. Quindi la reputazione e la credibilità erano messe in... erano evidenziate perché era l'antidoto a quello che stava succedendo nel mercato. Il mercato chiedeva quello. Com'era cambiato il mercato? Il mercato era cambiato e anche oggi da noi è cambiato, quindi a distanza di parecchi anni ci troviamo nella stessa situazione degli Stati Uniti perché i clienti sono più disincantati, sono più prudenti, sono più diffidenti e sono proprio attenti al consumo, infatti alcuni, alcuni li chiamano i consumatori, cioè gli attori del proprio consumo e i clienti hanno due modalità eh, che due modalità nell'acquisto. una che si rivolge verso il prezzo quindi scelgono quello che acquistano in base al prezzo quindi più è conveniente più comprano, oppure scelgono i loro acquisti attraverso i parametri di qualità. Che differenza c'è? Che se le persone scelgono per il prezzo, quindi scelgono voi per il prezzo, voi avete un grosso problema che è la marginalità. Che cosa significa? Significa che se voi lavorate con prezzi molto bassi, molto contenuti, avete poca marginalità. Quindi in un'azienda che lavora con bassissime marginalità resta a galla, sopravvive però non ha eh, la potenzialità di crearsi un futuro interessante. Okay? Quindi non è assolutamente la strada da seguire. La strada da seguire è la seconda. Eh, farsi scegliere per i parametri di qualità, cioè i clienti scelgono per la competenza che trovano, l'affidabilità che trovano, la specificità che trovano, la specializzazione e la fiducia. Questi clienti che scelgono in base a questi parametri sono i clienti che spendono di più, ok? Non vi scelgono per risparmiare, vi scelgono perché avete una qualità superiore. Questo è l'obiettivo del personal branding, cioè farvi scegliere per la vostra qualità e farvi pagare nella giusta maniera, nella maniera adeguata, che vi dia marginalità. Perché se non avete marginalità, cosa lavorate a fare per sopravvivere? Poi succedono... Le cose che sono successe adesso e le aziende, gli istituti, i centri che non avevano marginalità, non hanno abbastanza sostanza economica per poter superare le difficoltà. Non è la strada questa, ok? Vi faccio vedere questo, ok? Quindi, ricapitoliamo. Vedete l'euro, ok? Il principale obiettivo, questo l'ho già detto, del personal branding, è non essere scelti per il prezzo, ma per la reputazione. Convincere il nostro cliente che sul mercato non esiste niente uguale. Ok? Questa è la qualità. Noi veniamo scelti perché il nostro cliente dice: Ma un estetista come lei sul mercato non la trovo. È così brava in quello che fa. E poi entriamo nello specifico di che cosa fai. Ok? Però è così brava che un altro estetista non la trovo così. Perché in alternativa si entra nella battaglia dei prezzi, cioè se tu non sei riconosciuta per essere la più brava, la più specifica, l'estetista anche a grande qualità in quello che fa, entri in una fascia di mercato molto ampia, molto generica e lì, come dicevo prima, c'è un'offerta differenziata, quindi eh, si assomigliano un pochino tutte quelle estetiste e offrono un pochino tutte lo stesso tipo di servizio, la stessa qualità e ovviamente per farsi scegliere, come dicevo prima, lavorano sui prezzi. E come dicevo prima, la battaglia dei prezzi è una brutta battaglia, possiamo paragonarla al coronavirus per quanto riguarda l'imprenditoria, non, non, non ci porta da nessuna parte, e non da niente. Quindi, la strada che bisogna scegliere è la strada della qualità, della specificità e della reputazione, che sono le, le basi del personal branding. Ok? E adesso. Piano piano entriamo un pochino al più nell'argomento per farvi capire specificatamente cos'è il personal branding. Prima continuo a farvi capire quanto è importante attribuirsi valore. Ok? Allora, vedete che io ho portato qua una bottiglia. Oh? Direte che cos'è? Che cosa c'è qua dentro? Questa è una bottiglia d'acqua. Ok? Il brand è Voss. Okay? Sono 800 ml di acqua. Ora, se voi volete sapere quanto costano questi 800 ml di acqua, ve li faccio vedere subito. Ok? Questa è una quotazione che ho fatto stamattina perché cambiano su Facebook. Allora, questa bottiglia d'acqua costa 9,45 euro, più 8 euro per la spedizione. Quest'acqua costa molto più di una birra, costa molto più di un litro di benzina, costa molto più di tante cose. E immagino che molte di voi saranno rimaste colpite da questo aspetto. Bene, perché quest'acqua vale così tanto? Perché quest'acqua, il marketing, i, i, diciamo, i responsabili di marketing di questo brand si sono attribuiti un valore in più. ok? Un valore in più. Hanno lavorato sul valore, hanno dato valore a questo brand. ok. Ovviamente hanno fatto molto focus sull'esclusività. Ok? È un'acqua... Particolare. Qua sotto c'è un link del sito dell'Acqua Duos, andatelo a vedere e vi divertirete a vedere che cosa raccontano in questo video di quest'acqua norvegese, da dove nasce la natura incontaminata, l'acqua più buona del mondo, le paperette, cioè, ci hanno raccontato tutto quello che potevano raccontare per far nascere un sogno, un'emozione, perché ricordatevi che noi prima di qualsiasi altra cosa compriamo le emozioni, sono emozioni che danno il sapore in più a ciò che compriamo ma anche il servizio che utilizziamo. Un altro brand interessante, qua sotto lo vedete, è quello dell'Audi. L'Audi lavora un pochino sulla, sulla mh, esclusività, ma soprattutto sulla reputazione, no? Un buon branding per una reputazione di qualità. L'Audi è considerata una macchina molto affidabile, un'auto tedesca, la migliore dei brand tedeschi, per cui ha un prezzo molto molto importante no? dal punto di vista del, del listino e i clienti che comprano audi comprano la reputazione dell'audi e parliamo per esempio anche dell'apple quando si compra apple troviamo sicuramente un prodotto di qualità ma soprattutto per molti ha uno status se guardate i film eh, hollywoodiani americani ehm, Quasi sempre, direi il 99%, quando si vede, e Giussi fa così con la testa. Perché glielo faccio notare in tutti i film. Lì che mi guarda, c'è un, un computer Apple, c'è la mela, ok? C'è la mela e, e non è un caso. Il telefono è un, un iPhone, d'accordo? Perché, perché emozionalmente ti dà questo grip eh, legato allo status quindi vedete quanto l'emozione crea valore ok? e anche per voi la regola è questa non è che sfuggite a questo ah, tipo di regola il personal branding parliamo un pochino di personal branding allora innanzitutto guardate incominciamo a chiarire questo concetto di brand che vuol dire marchio sapete che eh, i cowboy americani ehm, a fuoco segnavano le loro vacche, no? È lì che nasce il, il concetto di brand, ok? Con un, un, un logotipo che poi in realtà tecnicamente si chiama pittogramma. Que questo che vediamo è il brand di Armani, ok? Questo disegno, il pittogramma, il nome, vedete, con questo carattere, con questo fonte, è il logotipo. Qui parliamo di brand. Spostiamoci, sempre parlando di Armani, e vediamo il personal brand il logotipo c'è sempre, il pitogramma e la faccia di Armani, quindi personal brand perché c'è di mezzo questa. Questo è il vostro brand, la vostra faccia. D'accordo? Parliamo di un altro più simpatico personaggio che ci tiene compagnia spesso nelle pubblicità che vediamo in televisione, il signor Han, ok? che è cliente di un istituto, l'istituto Cossatter, se Gianna mi sta ascoltando la saluto, di Verona, <ride> è cliente con la moglie di questo istituto, e, il brand, vedete, è Rana, il personal brand è la faccia di Giovanni Rana. Sapete che da quando ha fatto questo tipo di passaggio, no, c'è stata un'impennata dal punto di vista commerciale, funziona molto di più. Perché funziona molto di più? Perché le persone, le persone hanno bisogno di fidarsi di qualcuno, lo vediamo anche in politica, di fidarsi, però le persone quando vedono un volto attribuiscono appunto eh, dietro un volto una persona, una persona che ha una reputazione, che ha un passato, che ha fatto delle cose, eh, la fiducia, ok? Un marchio, una scritta, una Vodafone per esempio, non ha la capacità di darti tutte queste caratteristiche. Quindi il, il, questo nuovo consumatore ha voglia e bisogno di fidarsi di qualcuno. Ecco che il personal brand, quindi il brand personale, è quello Ehm, che in questo momento sta andando molto molto molto bene ma soprattutto per voi estetiste vedo Sabina sì, vuoi sì. chiedere qualcosa purtroppo non sento ecco aspetta sento. Okay, forse sì e cominciano, chiaramente ci stanno seguendo tante nostre amiche e cominciano ad arrivare anche delle richieste, quindi insomma eh, ci hai incuriosito no? con, questo, eh, con tutti questi esempi che ci hai fatto, che sono proprio così, alla portata di tutti, che tutti conosciamo, però ecco quali sono gli elementi fondamentali? Immagino che tu ci stavi già preparando questa risposta, ma insomma ti anticipo la richiesta, perché molte mi scrivono, ci scrivono. Ecco, quali sono gli elementi più importanti, insomma, per arrivare a creare questa fiducia nel, nel consumatore, insomma, nelle clienti che poi devono varcare la porta del nostro istituto? Allora, innanzitutto, brave, perché vedo che sono belle accese, <ride> se fanno già le domande vuol dire che sono sul pezzo. Vi risponderò sicuramente. Eh, dovete avere ancora un attimo di pazienza, così arrivo a quel tipo di, di spiegazione nella maniera più adeguata, ok? Eh, quindi concludendo il discorso, eh, ecco, vi faccio alcuni esempi di, di, di personal brand che tutti quanti noi conosciamo, Ok? Eh, ve lo ricordate? Eh, mh, Buddy, okay? il pasticcere, quello che faceva le torte grandissime, un mio amico l'assaggiato ha detto che è terribile, però il torte americane, lui era bravissimo con il suo laboratorio a fare queste, queste torte artistiche ed è diventato forse il pasticcere più famoso del mondo, almeno okay? negli Stati Uniti, un pochino anche qua da noi in Italia. Ma da domandarci era, era veramente il pasticcere più bravo del mondo? Non lo so. Una cosa è certa è il più conosciuto, perché? Perché lui ha fatto in modo che le persone conoscessero il suo personaggio, ok? E eh, quando tu vieni conosciuto, quando vieni riconosciuto e quando vieni apprezzato, le persone vengano a cercarti e questo è un concetto importante le persone branding. Smettere di vendersi e fare in modo che le persone vengano a cercarti. Ok? Quando io mi propongo, ricordatevi che ogni volta che vi proponete perdete valore, ogni volta che vi offrite perdete valore. Voi acquisite valore se sono le persone che vi richiedono, ok? Questo è un concetto importante. Quindi tutti i personaggi che vi sto facendo vedere, questo ne abbiamo parlato l'altra volta, di Antonino, ok? Che da quando fa cucina incubo, ha avuto un'impennata nella sua notorietà pazzesca, il suo ristorante viaggia con settimane, mesi di prenotazione okay? e lui sta poco in ristorante perché è impegnatissimo a fare conferenze, incontri e le puntate di, di, di, eh, di Cucina Reikubo eh, questo è Gordon Ramsay lo chef americano che in qualche modo ehm, diciamo ricalca anzi Antonino Tonino ricalca eh, Gordon Ramsay poi Vaniershak, pochi lo conoscono, è un fenomeno statunitense perché questo ragazzo ha iniziato a fare video su YouTube nel retro del negozio del papà che vendeva liquori e vini e eh, all'inizio era un disastro, ma poi a forza di farlo, studiando ovviamente la tecnica giusta, è riuscito non soltanto a far arricchire il papà, ma lui ha aperto una società di comunicazione e media dedicata al personal branding negli Stati Uniti. Ecco, per esempio, questa è po poco conosciuta, ma ha, si è ritagliato un mercato molto interessante e di Bussetti è eh, una penna curiosa, lei si definisce una penna curiosa, è diventata conosciuta perché lei ha eh, diciamo, portato una ventata di novità nel, nel, nel campo dei matrimoni. Okay? Perché? perché lei eh, eh, si affianca al fotografo, eh, il quale ha il compito di ritrarre fotograficamente quello che avviene, perché lei, eh, appunto, mentre il fotografo si occupa delle fotografie, lei si occupa di scrivere, quindi racconta il matrimonio scrivendo un libro, non, non altissimo, però un bel libretto, dove racconta tutta la giornata e tutto quello che è avvenuto. Poi questo libretto viene regalato a tutti gli invitati, quindi l'essere tagliata... Una, una sua specificità nel campo eh, dei matrimoni. E ricordiamoci, tanti anni fa, un brand importante che ancora oggi esiste, non voglio fare pubblicità, ma faccio soltanto cronaca: che Elisabeth Arden, la quale negli Stati Uniti iniziò come cassiera, lei non era assolutamente estetista, era soltanto cassiera, con un'amica iniziò al primo istituto e poi da sola eh, continua la sua carriera creando un'estetica molto innovativa per l'epoca, perché andava ad agire sulla causa eh, invece che sull'effetto. Quindi già allora era eh, innovativa ed ha saputo crearsi un brand importante, ancora, che ancora oggi esiste. Okay? Ecco, un altro esempio, questo riguarda Maurizio De Lucchi, che sarei sottoscritto. Io anni fa ero titolare di questa azienda, Pilzero, ok? ero uscito da epic specialist con vanity line perché per una serie di vicende e aprì questo brand questo marchio e ehm, con largo anticipo eh, rispetto ai tempi italiani e personal branding avevo capito che la comunicazione doveva cambiare da questo tipo di comunicazione a questo tipo di comunicazione ok volto brand perché vi il voto? Perché c'è una persona. Questa è la mia amica Ellie che se mi guarda la saluto. Perché c'è una persona. Noi possiamo fidarci delle persone, possiamo fidarci degli oggetti, poi certe volte ci fidiamo male, però quello è un'altra cosa. Però se troviamo una persona veramente affidabile, una persona che lavora bene, che ha qualità, che ha studiato, che ha reputazione, tutte le sue clienti sono contente, e io finalmente posso fidarmi, mi ci affido a questa persona. Okay? Ecco perché è importante il personal branding. Adesso entriamo, come dicevano le nostre ascoltatrici, un pochino più dentro l'argomento che vi riguarda, d'accordo? Parliamo del tuo brand, tu che mi guardi estetista, ci sei? Fai qualche like per vedere, ci siete? Non vi vedo, non ci siete? Allora, eh. quello... Sì Maurizio ci sono, eh, ci, sono la mia voce. ci sono e di verità è stato così colto al volo questo discorso di cannabacciolo, nel senso che molti propongono di lanciare un nuovo format estetiste da incubo, quindi <ride> <ride> diciamo la tua idea è piaciuta. Io se posso aggiungo un, un altro yeah. brand no, che, ha, che ha fatto storia un po' anche nel nostro settore per rimanere nell'ambito dell'estetica e del make up, Rimmel anni, eh, ha voluto ah, dire mascara eh, così come magari altri brand per, per altri settori, no, Rolex vuol dire orologio eccetera, sempre un po' in quest'ottica, però sicuramente adesso le, è la faccia quella che conta quindi mm. appunto non basta più solo il brand, il prodotto, ma bisogna metterci la faccia. Comunque le ragazze sono qua, approfitto di questo spazio, poi ti lascio di nuovo la parola, eh, per ricordare una cosa che ci siamo detti e te inizialmente e cioè se qualcuno ha fatto il test che Maurizio proponeva settimana scorsa eh, per così valutare il proprio stato emozionale e vuole, ha qualche richiesta, qualche dubbio poi alla fine insomma di questa di, di, questo, di questa presentazione, Maurizio così, darà qualche risposta. Per cui se scrivete, <ride> scrivete i vostri dubbi o vostre richieste, se, se ce ne sono. Insomma, grazie, ti rilascio la parola. Sì, sì, Eccoci fa piacere questi interventi, che siamo in diretta e, e scambiamo, scambiamo, mi fa piacere. Allora, dicevo: parliamo di te che st mi stai guardando. E dice: allora, io cosa centro col personal branding? Ma io ho un brand. Io ti rispondo, certo che è un brand, ok? Tu dici, ma qual è il mio brand? Che, che significato ha? Che valore ha? Allora, io ti rispondo in maniera molto semplice, perché la semplicità, penso che sia quella che arriva sempre, ok? Allora, quello che scrivo qua è importante. Allora, il tuo brand è quello, immagina, eh? Tu sei in una stanza con tutti i tuoi clienti, te ne esci, te ne vai, ok? Chiudi la porta, le clienti rimangono dentro e cominciano a parlare di te, ok? Quindi, in termini molto semplici, è quello che le persone dicono di te quando esci dalla stanza. Cosa diranno di te? In che cosa sei brava? In che cosa sei affidabile? In che cosa sei specializzata? Perché gli piaci? Quali sono le tue caratteristiche? E come prima, quando parlavo, ecco, vi parlo di Armani, cosa vi viene in mente Armani? quando faccio i corsi lo faccio sempre lo chiedo a Giussi, cosa ti viene in mente con Armani i vestiti i vestiti la classe, classe la moda la moda eh, esatto quindi un mondo patinato ok e invece ti chiedo che cosa ti viene in mente con Giovanni Rara aspetta cioè, dimmi, dimmi. <ride> a me ovviamente oltre a tutto quello che avete già detto che è la cosa fondamentale però a me viene in mente anche la pallacanestro eh, è brava Benissimo, benissimo. vedi, la mia. Ciao. vedi? Ecco, ecco cosa servono le sponsorizzazioni. La pallacanestro, perché Armani eh, sponsorizza la scuola di pallacanestro di Milano, ecco, vedi fantastico. Quindi anche quello è un, un risvolto molto importante. Se invece dico cosa viene in mente con Giovanni Rana, cosa viene in mente con Giovanni Rana? I tortellini. I tortellini eh, la famiglia, la famiglia sì. il nonno. Il, fuoco, il focolare, ok. Vedete quindi a ogni persona è legata un'emozione. Qual è l'emozione legata a voi? Tutti quanti abbiamo un brand, La cosa importante è esserne consapevoli perché se ne siamo consapevoli possiamo migliorarlo. Se non siamo consapevoli non possiamo farci niente. Come il mio amico Daniele, che se mi vede è il dentista bravissimo di Genova se tu hai una carriera puoi curare se lo sai ma se non lo sai ti togli il dente d'accordo quindi è importante conoscere il nostro brand per poterlo migliorare e a tal proposito ti chiedo cosa immagini che dicono le clienti cosa vorresti che dicessero le clienti su di te e aggiungo come fare in modo che gli altri potenziali clienti conoscano il tuo brand e lo apprezzano e ti richiedono, quindi come puoi fare in modo che le altre persone ehm, ehm, diciamo percepiscono il tuo brand eh, quindi tutti i tuoi valori in modo che ti possano richiedere ti possano conoscere, possono richiedere ok? Questo è importante quindi ora che siete a casa e potete ragionare ok? Createvi un progetto createvi un progetto in modo che quando tornate all'istituto non dovete essere nella, nella faccia indifferenziata degli istituti ma dovete incominciare a creare un valore tale che le clienti lo percepiscono e vi richiedano e siano disposte a pagare di più che differenza c'è fra una bigiotteria e una gioielleria? bigiotteria eh, oggettini okay, che non costano, costano poco non molto a fine della giornata tanti scontrini L'impressione di aver lavorato tanto, di aver incassato tanto, ok? Però quando va a fare i conti, l'incasso non è così alto. Al contrario, è una genialeria. Magari entrano due clienti, uno compra, ok? Hai l'impressione di aver lavorato poco, ma è incassato molto di più. Il valore è molto di più. Benissimo, noi dobbiamo smettere di pensare che per guadagnare tanto dobbiamo lavorare tanto. Non è vero, perché se fosse così, le persone che faticano di più sulla terra sarebbero le più ricche. Bisogna lavorare con intelligenza, bisogna capire dove è la marginalità e dobbiamo diventare veramente riconoscibili, diversi, specializzati e con una grande reputazione. Allora, how to? Come fare questa cosa? Allora, ci sono quattro step molto importanti, ve li faccio vedere, eccoli qua. Ok, vedete? Il primo, avere una strategia. Secondo, creare un progetto. Terzo, comunicare. Quarto, fare pricing. Vi ho detto i punti, e voi vi domanderete: ma cosa è? Cioè, l'esplosione di un punto che cosa significa creare una strategia differenziarsi, comunicare adesso ci entriamo un pochino alla volta e, e lo vedremo anche nel, nelle puntate successive perché gli argomenti sono veramente tanti io direi che ora la cosa più importante è incominciare a parlare di questo della strategia ok? di questa qua ok? quindi mh, vedere la strategia ci consente di raggiungere un obiettivo eh, organizzando le idee e le energie ok? essere strategici significa questo è preparare una strategia si parte sempre da lì e allora vi faccio vedere questo okay? questa è la piramide del personal branding che cosa significa? che la piramide, come sapete, ha una base molto estesa e ha una punta molto piccola. Noi partiamo, quando non abbiamo curato il nostro personal branding, dalla parte più estesa, ma il nostro obiettivo è arrivare qua. Cosa troviamo alla base della piramide? Alla base della piramide troviamo, come dicevo prima, il mercato indifferenziato, cioè un mercato generico, e cioè l'estetista che fa un po' tutto cercando di farlo bene però è chiaro che se io faccio tutto è difficile che faccia tutto bene siete d'accordo? se faccio tutto eh, sono un po' tutologo cerco di farlo nella maniera sufficiente però è chiaro che se io faccio di meno ho la possibilità di indirizzare le mie risorse in una o due direzioni e diventare più bravo negli Stati Uniti dicono, lui, no, indicando la persona, non è il gelataio più bravo di New York, lui è il gelataio più bravo a fare il gelato di pistacchio. Capite cosa significa? Il gelato di pistacchio. Non dico le creme o non so, i semi freddi, no, il gelato di pistacchio. Perché se io ho il gelato di pistacchio e voglio farlo bene, devo scegliermi gli ingredienti migliori del mondo. Devo scegliere le condizioni migliori del mondo, gli strumenti migliori del mondo, le ricette migliori del mondo e ci vuole tempo. Però se io faccio il gelato di pistacchio migliore del mondo, trovo l'estimatore di pistacchio che quel mio gelato me lo paga talmente tanto che io entro inutile. Capito il concetto? Quindi, il primo aspetto è uscire dal generico e incominciare a diventare diversi cioè incominciare a capire in cosa voglio specializzarmi diventare bravo unico e richiesto ok perché questo ci dà modo di distinguerci ci dà modo di destare attenzione ci dà modo di creare interesse e ci dà modo di essere affidabili, essere diversi è alla base del personal branding. Ora vi faccio vedere, siamo quasi alla fine, eh? quindi se avete delle domande, fatele di questa puntata. Vi faccio vedere questa. Eh? Ok, questa l'avete capito? Cos'è? È la torre di Pisa, però. Notate un po' che cos'ha di particolare questa torre. La torre di Pisa, questa torre di Pisa è perfettamente a piombo e dritta. Ok? È chiaramente un, un fotomontaggio che ho fatto. Perché ho fatto questo fotomontaggio? Per farvi una domanda. Allora, secondo voi, se la torre di Pisa fosse stata dritta, sarebbe stata conosciuta al mondo come conosciuta? Oppure no? È una domanda retorica. La torre di Pisa è conosciuta a tutto il mondo perché la torre di Pisa è quella che pende, che pende e che mai non va più, non va giù. <ride> Chiaro. La sua diversità crea attenzione. Capite? Ma ci vuole coraggio per essere diversi. Il libro che ho scritto, che Stefano può pubblicare, si sì, chiama: L'arte di farsi richiedere. E il coraggio di essere se stessi perché noi non attraiamo ciò che vogliamo, noi attraiamo ciò che siamo. Il resto è tutta finzione, tutta illusione. Se tu hai il coraggio di essere storta, riuscirai finalmente a tirare, ad attirare le persone che cercano qualcosa di storto, una torre storta. Chiaro? Platone però diceva io non so qual è la strada del successo, ma sicuramente conosco la strada del insuccesso. Sapete qual è? Quella di piacere a tutti, di accontentare tutti. Voi non potete accontentare tutti. Siate voi stesse e siate nella maniera più splendida possibile. E fatevi seguire delle persone che sono in risonanza con voi. E questo è questo il segreto. Su quello costruite il vostro personal brand, sulla vostra diversità, autenticità. È chiaro? che poi bisogna costruirci il prodotto che vi porta i soldi, ma si parte sempre da lì. Vi faccio vedere un'altra slide. Ok? Dobbiamo avere il coraggio di essere questi, non dobbiamo essere uguali a tutti, perché se siamo uguali a tutti siamo nel mercato indifferenziato, e vi dico questo uh, Godin che è un grande, oltre che un grande economista uomo di marketing anche un grande scrittore disse una cosa fantastica in un libretto che vi consiglio di leggere che si chiama La Mucca Viola okay? disse o siete speciali o diventate invisibili chiaro? o siete speciali eccoci eccoci, <ride> eccoci maurizio Beh, vedo che questi ultimi concetti proprio stanno Così, infiammando, rendendo ancora più accese le, tutte le, le ragazze che ci seguono. E Deborah Tosato ribadisce questa cosa: no? ci dice il coraggio di essere se stessi. E poi anche Monica Dalise eh, dice una cosa che a me piace molto: Non voglio piacere a tutti. o oh, diciamolo! Monica, <ride> Finalmente. ci Finalmente. <ride> quindi insomma credo che questo discorso eh, appunto piaccia invece no? complessivamente nel senso che eh, probabilmente viene recepito perché è una cosa che eh, magari non, non è così scontata la tendenza spesso è quella di cercare di accontentare tutti e cercare di piacere a tutti ma non è questa come ci stai dicendo tu la strada il successo comunque o comunque per, per avere successo insomma assolutamente sì. parte sempre da un aspetto emozionale no perché noi volendo piacere a tutti vogliamo che tutti ci vogliano bene che tutti ci, ci, ci accettino è sempre un concetto legato al nostro aspetto emozionale noi prima di essere dei professionisti siamo delle persone e prima di essere delle persone siamo, siamo software e noi dobbiamo lavorare, cominciare a lavorare sul software per far funzionare tutto il resto perché il resto è tecnica. Se una persona è decisa, io non ci metto molto a fargli capire qual è la strada, e sono le resistenze delle persone che, che creano problemi, no? le resistenze, cioè le zone di comfort, la paura, la paura. La paura di splendere. Io vorrei leggervi, ho messo qua apposta, una, una qualche riga scritta da Marianne, eh, eh, Marianne? Eh, poi mi verrà in mente, Williamson, ecco mi è arrivato, è arrivato il nome. E, ed è stata pronunciata da... Nelson Mandela quando si insediò come presidente del Sudafrica, okay, anni fa. La frase dice La nostra paura più profonda non è quella di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni misura. È la nostra luce, non la nostra oscurità a spaventarci. Ci domandiamo E chi mai sono io per essere brillante, bella, piena di talento e fantastica? A pensarci bene, chi sei per non essere tutto questo? Sono una creatura di Dio. Il tuo mantenerti ad un profilo basso non serve al mondo. Non c'è niente di illuminato nello sminuirsi, nel far sentire insicure le persone attorno a te. Siamo tutti fatti per risplendere, come fanno i bambini. Siamo nati tutti per rendere manifesta la gloria di Dio che è noi. Non c'è solo in alcuni di noi, è in tutti noi. Ogni e questo è importante, ogni volta che facciamo risplendere la nostra luce interiore siamo inconsciamente, eh, scusate, diamo inconsciamente la possibilità ad altri di fare lo stesso. Quando ci liberiamo delle nostre paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri. E quando noi siamo liberi, siamo il nostro bambino libero. E quando siamo il nostro bambino libero, entriamo in connessione con il nostro cuore. E quando il cocchiere sente il cuore, lancia i cavalli noi andiamo e la prossima volta creeremo un progetto vi faccio vedere la prossima volta come creare la brand identity cos'è la brand identity cioè la tua identità di brand cioè cominceremo a creare un progetto che è la base della tua rinascita dal punto di vista professionale ok risponderemo a delle domande lo faremo insieme quindi riprenderemo il discorso e poi vi dirò come creare il vostro progetto d'accordo? questo è molto importante e per chiudere volevo dirvi che se vi piace ascoltare i racconti eh, potete andare sul mio canale youtube non so se lo vedete c'è un audiolibro che si chiama Emotional Beauty e racconto la storia una storia vera di Elisabetta, una madre, una moglie o una titolare di un centro estetica che ha vissuto dei momenti veramente difficili, sia a livello lavorativo che um, professionale che umano e ce l'ha fatta uscirne fuori grazie al personal branding. Quindi se volete rinfrescarvi le idee potete ascoltarvi questo audiolibro, ho già registrato 5 puntate. Dimmi niente io volevo appunto agganciarmi a questo che stai dicendo tu perché magari volevo anche dare un suggerimento visto che tutti i tuoi concetti sono molto interessanti e magari qualcuna vedevo che ha chiesto quale test piuttosto che magari altre domande eh, sul nostro, sulla nostra pagina facebook comunque potete trovare anche le, le, le puntate precedenti diciamo così no? di questi nostri incontri con Maurizio quindi se magari c'è qualche dubbio o qualcosa è sfuggito perché eh, magari c'erano dei rimandi insomma a quello che ci siamo detti eh, la settimana scorsa eh sì. ecco potete eh, così eh, fare un piccolo ripasso e, e trovare alcuni spunti e detto questo ovviamente eh, vi aspettiamo per eh, affrontare poi proprio il tema della brand identity giusto Maurizio eh, sì. la prossima settimana insomma e poi eh, magari anche andando a sentire a, a, ad ascoltare questo audiolibro eh, che Maurizio ci propone insomma per Così collegare un po' tutti i pezzi. Eh, mi fa piacere comunque dirti che in tante come sempre hanno scritto, ti fanno i complimenti. Grazie, grazie. Ecco rispondo a Mariangela, appunto la prossima diretta sarà martedì prossimo sì, sì. Eh, alle 16 sempre. Mi sfugge la data perdonatemi ma insomma fra sette giorni, fra una settimana. E quindi sempre alle 16 con Maurizio portiamo avanti questo interessantissimo discorso. Guarda, veramente oggi hai catturato l'attenzione di tutti e tutti ti, ti ringraziano. E, grazie, grazie appunto, a voi. Ma ci, ci, tengo, ci tengo che veramente, cioè noi adesso siamo in casa, d'accordo? Fino a maggio facciamo veramente qualcosa di straordinario. Cioè abbiamo la possibilità di creare veramente qualcosa di straordinario per rindirizzare il vostro lavoro nel giusto binario. Certe volte i problemi si trasformano in opportunità, dipende da noi. Se ci focalizziamo sui problemi, rimangono problemi. Se ci chiediamo cosa posso fare di buono, trovo le opportunità. Cioè. è questo che dobbiamo fare ragazzi forza e rimaniamo accesi mi raccomando noi siamo sempre accesi col tuo aiuto lo ancora so, di più so. Poi con il eh. tuo aiuto ancora di più Maurizio grazie e allora un appuntamento a tutti a te e a tutte le ragazze che ci hanno seguito in queste settimane a martedì prossimo alle 16 mi raccomando puntuali grazie Sabina saluta Stefano grazie ciao ciao a ciao. tutti Ciao ciao.